Ho scelto questo Master perché sono laureato in lingue e civiltà orientali e quindi ho una preparazione prettamente linguistica. Il Master International Business in China eh, mi ha dato competenze che prima non avevo in, in ambito eh, economico e in ambito anche business, soprattutto international business e, Secondo me ho ampliato di molto le, le competenze che un normale eh, sinologo ha uh, alla fine della, della triennale. Perché dando proprio uno sguardo anche veloce a livello macroeconomico, questo è un mercato che ora dicono che è in grande espansione, io penso che fra 5-10 anni lo sarà molto, molto, molto di più. Amicinarmi al mondo cinese, affrontare il mondo cinese in Cina mi sembrava una scelta abbastanza giusta e in linea con il mio percorso. Perché, avendo fatto una triennale in lingua e mediazione linguistico-culturale, ehm, avevo una, una preparazione a livello linguistico, ma volevo ampliare, diciamo, le conoscenze non solo dal punto di vista linguistico, ma anche dal punto di vista del business e dell'economia. Per due motivi, il primo perché ho studiato cinese, quindi sicuramente mi immaginavo una carriera eh, a livello internazionale due perché dopo che sono stata a Shanghai comunque ho visto con i miei occhi quanto, eh, quante possibilità effettivamente si potessero avere e sfruttare qui per cui il, ho scelto questo master perché mi avrebbe dato appunto le competenze più a livello eh, di marketing così che a me mancavano. Io sono laureata in economia eh, per me appunto la, la Cina è mh, imprescindibile da conoscere soprattutto per svolgere qualsiasi tipo di attività nel mondo economico la mia intenzione è quella di ritornare in italia con un bagaglio culturale eh, con un bagaglio di esperienze e di conoscenze fortemente arricchito e poter rivendere queste conoscenze che al giorno d'oggi soprattutto in italia sono abbastanza rare da trovare eh, rivenderle come mio fattore critico di successo e come appunto punto in più rispetto agli altri competitor per distinguermi nel mondo del lavoro. Grazie al Master che abbiamo iniziato e anche prima avevano, ci avevano spiegato molto bene che nei nuovi scenari internazionali è la Cina è il paese che sta crescendo più velocemente, certo prima cresceva di più ora diciamo che c'è stata un po' una flessione, ma in realtà rimane sempre il paese che ha le prospettive eh, migliori di sviluppo e di crescita in termini lavorativi e ti consente anche di passare da un settore ad un altro più velocemente rispetto ad altri paesi. Perché mi sono resa conto che da sola la lingua non basta e che volevo farla sposare con qualcosa che mi desse un risultato concreto a livello lavorativo e l'economia per quanto riguarda la Cina credo che sia il settore migliore in cui... Mh, in cui lavorare. penso che questo master mi possa dare un valore aggiunto sia nella mia preparazione didattica che da un taglio strettamente insomma, economico e quindi di mettere in campo le qualità sia personali e sia quelle didattiche quindi apprese nel mio percorso di studi penso che fino ad ora ho imparato un sacco di cose che nel mio percorso curriculare non avevo a cui non mi ero mai approcciata